buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video breve ma interessante spero. Allora questo video si dividerà in due parti. La prima parte sarà sulla disinfezione delle forbici quando si è nel campo, quando si è nel frutteto, per non passare i patogeni e le malattie e i virus da una pianta all'altra e la seconda parte del video sarà dedicata alla pulizia, ecco perché le trovate sporche, eh? alla pulizia e alla conservazione in modo ottimale delle forbici da potatura. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, Eccoci qua, queste sono le mie amate falcat, le prime che ho provato le 2012 Evo, le ho utilizzate un po', vedete si sono sporcate e nella seconda parte del video vi farò vedere come farle tornare nuove. Ora però vi voglio parlare un attimino del problema che c'è, che si pone nel momento in cui andiamo a potare un albero, per esempio un pesco che ha la bolla, sappiamo che ha la bolla, tagliamo lo portiamo e poi andiamo subito dopo all'albero successivo che magari è un pesco o potrebbe anche essere un altro tipo di pianta da frutto facciamo un altro taglio il virus i batteri i patogeni che abbiamo raccolto dal primo albero li portiamo inevitabilmente sul secondo albero non si scappa su questo allora è buona norma disinfettare le forbici da albero ad albero io lo so che non lo fa nessuno spesso non lo faccio nemmeno io e me ne dispiace di questo perché poi quando troviamo l'albero io parlo sempre del pesco l'anno dopo che ha la bolla e ci ricordiamo dice diciamo, ma questo non ce l'aveva l'anno scorso e forse forse peso anche da noi allora semplicemente ho qui una serie di prodotti che possono aiutarci a risolvere questo problema ci sono un sacco di prodotti che si possono utilizzare io mi concentrerò su questo video soltanto su tre prodotti alla portata di tutti che tutti abbiamo in casa e che a loro modo fanno tutti un, un ottimo lavoro allora finché possiamo utilizzarli in mezzo al campo ci serve un contenitorino uno spruzzino eccolo qua nebulizzatore questo l'ho recuperato era di un profumo ma se avete anche le provette dei profumi che vi regalano in profumeria vanno benissimo gli si dà una pulita ed è pronto all'uso questo si tiene in tasca e tra un taglio e l'altro gli si dà una spruzzata alle forbici ora però due parole soltanto su questi prodotti qua allora candeggina classica a me l'odore non piace mi dà fastidio soltanto a vederla e a sentirla quindi non la utilizzerò con questa comunque utilizzando la pura si riempie la boccettina e nel momento in cui serve si dà una spruzzata tenete conto che questa agisce in qualche minuto insomma non è immediato eh? pro e contro come tutte le cose la candeggina ovviamente costa poco questo l'ho pagata circa 1,50 euro si trova in tutti i supermercati è alla portata di tutti il contro è a parte l'odore è che potrebbe macchiare i vestiti agisce in 3-4 minuti abbiamo poi l'acqua ossigenata questa e la base è quella diluita al 3%. Questa l'ho acquistata in farmacia ma l'ho trovata in tutti i supermercati. Funziona bene, anche questa agisce in 3-4 minuti. Non ha controindicazioni, ecco se ad esempio per questa bisogna mettersi i guanti per la candeggina e fare attenzione agli occhi, non schizzarselo in faccia. Con questo, al 3% problemi non ce ne sono. Ci sono anche le versioni un pochino più concentrate, allora a quel punto bisogna un po' fare attenzione alle mani e agli occhi. Ma questa veramente... Eh, si usa anche sulle ferite dei bambini quindi non brucia e, e va benissimo ed ha un'ottima efficacia contro i patogeni quelli di cui stiamo parlando adesso in alternativa se non avete la cossigenata co ma questo costa un po di più c'è il disinfettante questo della lisofor, ma ci sono un sacco di marche questo costa leggermente di più ha un'azione simile ma personalmente tra i due preferisco questa perché costa meno ed è più alla portata sicuramente l'alcol denaturato è quello che lavora meglio ora se riuscite a trovare quella 90 gradi bene questo mi ritrovavo in casa il 50 gradi non è il massimo però fa il suo lavoro se dovete scegliere però prendete il 90 gradi questo non ha grosse controindicazioni l'unico problema è che come vedete è molto infiammabile quindi dovete fare attenzione un attimino se le utilizzate fuori come si usa semplicemente si riempie la boccetta si dà qualche spruzzata Si fa asciugare o si asciuga con un fazzoletto con quello che ci si ritrova si tampona e siamo sicuri di aver fatto un buon lavoro e tenete conto che questo evapora abbastanza facilmente abbastanza velocemente quindi siamo pronti così a lavorare nuovamente quindi se potate gli alberi sappiate che soprattutto per gli alberi da frutto ma anche per l'ulivo per non portarci la rogna da una parte all'altra bisogna disinfettare tra un albero e l'altro, questo è molto importante. Un po' di alcol, un po' di acqua ossigenata l'abbiamo tutti in casa e avete risolto il problema. Ora che abbiamo visto la pulizia con le sostanze chimiche può capitare che non si abbia dietro il recipientino con l'alcol o l'acqua ossigenata o quant'altro. A me è capitato molto spesso. Quindi che si fa? In emergenza non è bella come cosa perché alla lunga tende a rovinare un po' le lame. Però in emergenza siamo in mezzo al campo. La casa è lontana come sempre. Un accendino ce l'abbiamo quasi tutti dietro. Ecco una pulita veloce sulle lame. Basta veramente due passate. Non bisogna scaldarla, eh, basta, finito, siamo pronti a lavorare. Come dicevo questo è un sistema di emergenza e ovviamente eccezionale perché questo brucia tutto, virus, batteri, non ci rimane più niente. Per contro dobbiamo fare attenzione a non esagerare perché l'acciaio potrebbe ehm, alla lunga, Forse di utilizzarlo potrebbe un attimino rovinarsi, ma soprattutto bisogna fare attenzione ai manici di plastica. Questo è alluminio, ovviamente, ma è rivestito da una guaina di plastica antiscivolo. Non bisogna star lì 10 minuti. Come vi ho fatto vedere, basta veramente una passata. Ecco, abbiamo raggiunto lo stesso risultato e non abbiamo fatto danni, insomma, alle forbici. Siamo pronti a lavorare. Inizia ora la seconda parte del video, che è quella che riguarda la pulizia. Prima di mettere a posto le forbici magari sappiamo che non dobbiamo utilizzarle per un po' ma metterle a posto così è un crimine che guardate che brutte che sono quindi semplicemente un po di acqua tiepida con il sapone dei piatti e si lascia a bagno soprattutto la lama facciamo passare qualche minuto affinché lo sporco si ammorbidisca dopodiché con la spugnetta la parte ruvida gli diamo una pulita se non viene neanche con questa, allora possiamo utilizzare la, la paglietta Ecco, vedete in questo caso è abbastanza coriaceo il mio sporco, perché non l'ho fatto subito questo lavoro e si è seccato. però queste forbici non meritano una fine ingloriosa così. Allora, questo lavoro ovviamente si può fare anche su quella elettrica, batteria: si toglie la batteria, si bagna soltanto la lama, senza bagnare il meccanismo, ovviamente. No? Questo è naturale. Anche sulle forbici a batteria è importante fare la pulizia periodica tra un albero e l'altro, tra una potatura e l'altra. Ecco, vedete? Va un po' meglio ma ancora non è come piace a me. Vi aiuto adesso con una paglietta, semplici pagliette queste metalliche. Fate attenzione soltanto perché la lama è tagliente, eh? quindi tagliarsi qui è un attimo. Ecco, vedete? Va già abbastanza bene sono tornate quasi quasi nuove ecco una volta asciugate c'è un'ultima operazione da fare soprattutto adesso che le abbiamo bagnate allora se avete un po di aria compressa va benissimo le si soffia si asciugano bene anche negli interstizi perché se le si ripone in un luogo magari a temperatura ambiente un capanno un magazzino un qualcosa ecco l'acqua non si asciuga da sola e bene non gli fa a questo punto una spruzzatina di vd 40 di svitol o oh, c'è l'olio specifico della stoker non ho ancora provato fatto apposta ecco qua tampono loro sono belle unte guardate la lama è protetta le ho così protette dall'umidità dall'ossidazione e sono pronte per lavorare non dico la prossima stagione ma la prossima occasione sicuramente forbici così ecco se volete pulire anche i manici da una pulita generale sono pronte a lavorare allora spero che questo video vi sia stato utile e la cura delle forbici ne allunga la vita ovviamente questo per quanto riguarda la seconda parte del video per quanto riguarda la prima parte invece la cura delle forbici col disinfettante l'alcol, l'acqua ossigenata, quello che volete, candeggina, proteggere le nostre piante tra un taglio e l'altro. Questo è anche molto importante, se no poi dobbiamo essere sempre a rincorrere eventuali malattie, funghi e quant'altro. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, inoltrate questo video ai vostri amici, se abbiamo tutti la stessa passione ovviamente. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.